a tutti sono candida, nel video di oggi voglio decorare questo set da scrivania che ho comprato da Ikea. Il set si presenta venduto in questo modo, in realtà poi funziona così. Con il coperchio facciamo la nostra base e all'interno del coperchio mettiamo le nostre scatolette che hanno altezza diversa in modo così da formare questo set che è così bianco e abbastanza anonimo e io ho deciso di, di provare a decorarlo per vedere se viene fuori qualcosa di carino quindi nel video di oggi praticamente mi occuperò di questi pezzi per eh, creare per decorare il, il set da scrivania ma eh, non escluso che successivamente Penserò ad un modo per utilizzare anche la scatola che le conteneva, così praticamente comprando tutto il set, si riescono a fare due, due lavoretti diversi. Comunque, oggi occupiamoci di, del set, la scrivania vero e proprio. Allora, per decorarlo, ho deciso di utilizzare la carta scrap l'album Provence di, di Stamperia. Che è un album molto, molto carino, molto con questo lilla, eh, con, queste, con questa lavanda, con questi colori primaverili è molto bello dopodiché utilizzerò per eh, fare delle decorazioni da applicare a questo set eh, uno stampo di questi stamperia e la soft clay bianca di stamperia. Eh, così vi faccio vedere come, come utilizzarla. Questa è una pasta morbida e molto comoda per fare diverse cose e in questo caso io vi faccio vedere come utilizzarla con questi stampi perché viene fuori qualcosa di veramente carino i colori che utilizzerò per colorare il mio set sono il eh, blu di Prussia e il violetto il blu di Prussia perché? perché visto che la carta è tendenzialmente viola voglio, con un blu scuro voglio provare a fare un qualcosa di un po' particolare e vedere se poi l'effetto finale eh, rimane piacevole quindi queste sono praticamente le cose che, che utilizzerò per, per fare il mio lavoro di oggi e, dopodiché utilizzerò ancora uno stencil eh, per decorare magari qualche parte dove non metterò la carta eh, ma ve lo faccio vedere poi durante la lavorazione perché effettivamente non ho ancora deciso quale stencil, quale stencil utilizzare voglio prima vedere come viene appunto con tutta colorata di blu con la carta attaccata insomma devo avere un'idea un po' più precisa di quello che sta bene quindi lo vedremo in seguito eh, quindi come prima cosa procediamo con il colorare con il blu di Prussia e, mm, tutti i miei contenitori eh, li coloro tutti anche se poi magari andrò a mettere andrò a mettere della carta scrap però eh, preferisco colorare tutto perché ancora non ho bene idea di come, di come realizzare il tutto perché come vi dico sempre poi man mano che, che, che faccio le cose magari mi viene in mente, mi piace più in una maniera o più nell'altra quindi io coloro tutto di blu poi eh, se lascerò delle parti senza la carta le decorerò con lo stencil oppure il blu verrà coperto dalla carta, però in questo momento non so bene come farlo quindi coloro tutto. Finito di colorare le scatole e diamo il tempo di asciugare al nostro colore e nel frattempo andiamo a preparare le decorazioni con la soft clay e lo stampo che vi ho fatto vedere prima. Vi faccio vedere come utilizzare questa pasta. Allora, la soft clay è una pasta che si presenta con questa consistenza. Vedete, sembra tipo un pongo allora noi utilizziamo il nostro stampo io ho preso questo nello specifico e andiamo a riempire le parti che ci interessano allora praticamente noi mettiamo un po di pasta nel nostro stampo così e lo andiamo a riempire premendo bene in modo che la pasta aderisca bene vedete, a, tutta, a tutte le varie ziglinature che ci sono dentro il nostro stampino. Quindi andiamo a riempire perfettamente, così, in questo modo, lo stampo. Dopodiché possiamo già togliere tutta la pasta intorno, quella in esubero, perché il nostro stampo, vedete, è più piccolo, quindi rimane ben pulito. Poi se rimane ancora qualcosina la si può togliere dopo, che tiriamo via la formina ma, ma si toglie praticamente tutto quindi vado a riempire nello stesso modo le parti che ho intenzione di utilizzare così ora io li ho già li ho già realizzati e gli ho dato il tempo di asciugare perché li devo colorare e li devo inserire sulle mie scatoline, però voglio farvi vedere una cosa, allora, noi adesso, io adesso farò solo questi due questi due particolari, ma cosa faccio? Mentre fa, faccio le altre lavorazioni della scatola, do modo al mio impasto, alla mia pasta, di asciugarsi leggermente, in modo da poterla togliere dallo stampino, e vi farò vedere perché perché la particolarità di questa pasta è che nel momento in cui voi la togliete dallo stampo ancora un po morbida la potete tranquillamente andare ad incollare su delle superfici curve e prenderanno la forma dell'oggetto su cui la incollate quindi la potete far asciugare perfettamente sull'oggetto curvo e una volta asciutta la potete colorare io nel caso specifico visto che eh, devo incollarla su una superficie piana ho già realizzato precedentemente gli stampini e ve li faccio vedere e eh, così posso già colorarli e andarli ad attaccare successivamente posso fare il lavoro contrario però questa, questo lavoro qua eh, fatto eh, per le superfici curve è bellissimo perché voi così potete decorare qualsiasi cosa dopodiché incollate e dopo in, e lo, una volta asciutto potete colorare questi sono gli stampini che io ho già fatto vedete questi allora in questo a questo punto sono asciutti non sono più non si potrebbero più attaccare su una superficie eh, curva perché sono perfettamente asciutti eh, ma li ho fatti prima così li posso colorare e poi andare ad attaccare sulla mia scatola allora per colorare eh, questi queste decorazioni voglio utilizzare sempre il blu che ho usato per eh, per pitturare le scatole ma eh, lo userò molto molto diluito in modo da, da non farli venire completamente scuri ho colorato le mie decorazioni vedete ho messo l'azzurro il blu molto diluito e poi ho fatto qualche particolare con un, un blu un pochino più un pochino più scuro comunque adesso lasciamo asciugare le decorazioni e poi comunque una volta incollate andrò a fare ancora delle sfumature e a, e a dargli ancora dei, dei, dei ritocchi di colore così per farle diventare ancora più, più carine per decorare le scatolette ho ritagliato dall'album Provence di Stamperia già eh, dei pezzi di carta delle misure giuste. Adesso la cosa che devo fare prima di, eh, di andare ad attaccare è quella di passare con il mio Distress Ink, in questo caso è questo grigio scurissimo, tutti i miei pezzi perché mi piace di più l'idea di avere il contorno, vedete, scuro così del della mia carta, anche perché, adesso vi faccio vedere, nel momento in cui io la vado la vado ad incollare sulla mia scatola, quindi così. Vedete che questo scuro comunque richiama la parte del bordo, del bordo blu che rimane sotto e rimane più carina. Quindi vado a passare tutti i miei pezzi con il Distress. Una volta passato il mio distress su tutti i bordi, sono pronta ad andare ad attaccare i, i miei pezzi di carta scrap sulla mia, sulle mie scatolette. di attaccare la mia carta scrap vado a fare lo stencil nelle parti che ho lasciato libere allora per fare lo stencil ho deciso di utilizzare questi due stencil di stamperia questo con le mattonelle e questo sempre bello con le scritte allora per fare lo stencil utiliz utilizzerò il colore lilla il violetto in modo che risalti sul mio blu quindi cominciamo con la scatola più grande sono le mie scatole decorate con uno stencil. Allora ho messo le scritte nella base e poi ho utilizzato diversi tipi di mattonella per fare le parti che non avevo decorato con la carta scrap dei miei contenitori. A questo punto dobbiamo di nuovo occuparci delle nostre decorazioni, decorazioni che io ho intenzione di mettere così. Così, ma su una carta che potrebbe essere questa, così. E qui uno un po' più piccolino, tipo questo, così. Ecco, l'idea è questa. Quindi adesso vado ancora a colorare, a dare un po' di, di tonalità, di sfumature e di colore ai miei, alle mie decorazioni, in modo che risaltino un pochino di più. Ora voglio farvi vedere cosa è successo con la soft clay che avevo messo nel mio stampino. Considerate che questa è rimasta dentro lo stampo per mezz'ora e 45 minuti, quindi eh, ha già preso una certa consistenza, ma comunque non è perfettamente asciutta. Quindi se io adesso vado a togliere le mie formine, che vedete sono perfettamente hanno preso la forma perfettamente del mio stampo, però sono ancora leggermente morbide. Questo cosa vuol dire? Che se io vado a prendere la mia forma e la vado ad appoggiare su una superficie curva che potrebbe essere questa, per esempio, allora io posso appoggiarla, incollarla in questo modo, vedete che lei prende la forma senza rovinarsi, quindi io potrei incollarla e una volta asciutta lei si è solidificata con la forma curva la vado a colorare vedete che non è, più, non è più dritta ma ha preso la curvatura della mia bottiglietta in questo caso quindi immaginate quello che potete fare perché in questo modo voi potete decorare tutte le forme curve anche una scatola rotonda insomma potete fare del, del, delle decorazioni e questa pasta è veramente veramente bella ci tenevo a farvela vedere perché è una cosa che io utilizzerò spesso nei miei prossimi lavori, perché ci sono tantissimi stampi tipo questo, con delle forme bellissime, quindi veramente uno si può sbizzarrire nel, nel pensare come, come utilizzarla. Ora vi faccio vedere nei particolari come sono rimasti Allora, il contenitore, per le mie scatolette, e questo è il frontale, che quindi ho decorato con dei semplici qua e poi ho abbellito con le mie decorazioni su due lati invece ho messo la carta scrap e queste sono le mie scatolette questa è quella piccola la media quella più grande, anche con i vari interni che ho decorato in maniera un po' particolare. Qui ho messo due fogli su quattro, qui ne ho messi due a metà decorati con la fustella e idem qua ho inserito due pezzettini sul bordo superiore sempre decorato con la fustella. Quindi se io vado ad inserire il mio i miei cassettini il risultato finale del mio lavoro è questo quindi abbiamo dei contenitori che possiamo riempire come più ci piace potrebbero essere mh, dei portapenne come potrebbero essere dei porta lavoro dei porta cucito come potrebbero essere cosa che probabilmente quasi sicuramente farò io con il mio materiale, quindi pennelli, timbri e, e quant'altro. Anche il video di oggi è terminato, come dico sempre se avete dubbi o domande iscrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile, eh, oppure se vi fa piacere eh, lasciatemi semplicemente un like o un commento così saprò se anche questo video è stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto e vi fa piacere iscrivetevi al mio canale così mi aiuterete a farlo crescere. Un abbraccio e un ringraziamento a chi ormai invece mi segue costantemente e detto questo non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!